Ciao, sono Iris, titolare dell'agenzia Iris Viaggi, specializzata in viaggi di nozze e su misura. Mi si chiede sempre, vorrei andare ai Caraibi, ma qual è l'isola con la spiaggia più bella? Oggi vi voglio dare la classifica mia personale delle 5 migliori spiagge caraibiche, ma ve lo svelo subito dopo la sigla. Al quinto posto una delle spiagge caribiche che mi sono più piaciute so è la Seven Mile Beach a Negril in Giamaica, appunto lo dice la stessa parola, lunga 7 miglia, dove potete tranquillamente passeggiare su una spiaggia di sabbia chiara e molto fine come il borotalco e ovviamente concedervi un bel bagno nelle sue acque cristalline. Al numero 4 invece vi consiglio la spiaggia di Playa Paraiso a Caio Largo a Cuba, lo dice la parola, è veramente una spiaggia paradisiaca, ancora molto naturale. Al numero 3, invece, io vi consiglio la Pink Sand Beach a Harbour Island alle Bahamas. È una spiaggia veramente unica, caratterizzata dal suo color rosa pastello, dato dalla frammentazione di coralli e conchiglie. Si raggiunge esclusivamente in barca ed è talmente eco che ci si può muovere o in bici o con le car elettriche da assolutamente da vedere al numero 2 invece io consiglio tantissimo e mi piace un sacco la spiaggia di Shoal Bay ad Anghilla, quest'isoletta piccolissima che non vi deluderà proprio perché ha questa spiaggia bianca e un mare veramente cristallino e azzurro dove potrete vedere a pochi metri di distanza proprio dalla spiaggia pesciolini, e forse anche qualche tartaruga marina ma arriviamo ora alla mia preferita la numero uno, la spiaggia di Grace Bay a Turks and Caicos che dire è una spiaggia da cartolina veramente avete presente spiaggia bianchissima sabbia talmente fine come il borotalco e un mare azzurro cristallino calmissimo con una barriera eh, corallina in via anche forse le Maldive, non lo so. Fatemi sapere qual è la vostra spiaggia preferita dei Caraibi. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se volete continuare a seguirmi iscrivetevi qui nell'angolino al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!